Jessie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 finta ieri per le tue nuove notti di Baldoria ingresso a inviti oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a pinna verde qui tutto o niente scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno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 e truffi del bilan davanti al tempo, fingiamoli coriandoli questi brandelli di giorni, stelle fianti queste ossessioni di vano.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 e Gilda, lì, cosciente d'incoscienza, l'amore si degnava di aspettare.